Eh, ciao eh, sono Luca, eh, mi chiamo Luca, età 53 anni e niente eh, eh, questa testimonianza eh, la voglio fare perché è molto importante perché mi ha salvato la vita e comunque mi ha reso eh, un ragazzo felice perché devo grazie al dottore eh, Antonini che è veramente il numero uno al mondo, e niente, avevo problemi di erezione e invece lui me li ha risolti in modo eccezionale. e Da quando io ho fatto questo intervento, che lui mi aveva promesso e ah, ah, mi eh, ha risolto il problema, mi aveva detto che me l'avrebbe risolto, me l'ha risolto in modo veramente eh, eccezionale, perché adesso riesco a ad avere rapporti anche due, o tre volte al giorno, quattro, il pene va bene, mi sento sicuro, ho acquistato sicurezza. E un consiglio, guardi, c'è cioè un consiglio che io vorrei dare a tutti quelli che hanno avuto eh, il mio stesso problema, è di rivolgersi senza vergogna. Al dottore Antonini perché veramente è una persona eccezionale ed è anche un chirurgo eccezionale io mi sono trovato benissimo lo consiglio a tutti perché è un dottore che risolve il, questo problema che per noi maschietti è molto importante quindi io sono sereno felice soddisfatto e veramente sono e sono molto contento di aver incontrato il dottor Antonini perché è stato sin dall'inizio una persona molto cara eh, quando io ero disperato e adesso eh, vedermi così, che sto così bene, eh, essere soddisfatto eh, ad avere rapporti soddisfacenti, molto soddisfacenti, eh, vedere la mia compagna felice e, eh, e tornare dal dottore e dirgli queste cose e credo che è una bellissima cosa sia per me che ho risolto il problema è una grande cosa anche per il dottore che chiaramente eh, avere questa testimonianza da parte mia anche lui eh, si rende eh, felice e soddisfatto molto tantissimo ecco quindi niente io saluto a tutti un abbraccio a tutti eh, consigliando eh, che se avete qualche problema o problemi di questo genere di erezione di insomma, problemi sessuali, di rivolgersi al dottor Antonini. Lo consiglio a tutti vivamente perché è un dottore eccezionale che vi risolverà il problema al 100%. e Vi saluto, un abbraccio e salve buonasera a tutti. L'orgasmo è meglio di prima, e il pene eretto in modo eh, stupendo. E la cosa più bella è che la mia compagna è soddisfatta e lei me lo conferma e quindi è tutto dire c'è cioè, una cosa meravigliosa